dire che in realtà è adatto, perché segue esattamente quello che è la legge universale, il nostro modo per capire la legge universale è solo uno, la granza. Il peso è su un piede, non viene da sé, è tutto il contrario, vedete che sta così, come fai a fidarti? Da cosa dipende la Tempo. Quindi tu ti puoi fidare di chi mantiene la parola, non di chi ti dà la parola, ma di chi la mantiene. Quello che non ti dà, ti leggo perché non c'è un rapporto con la fisicità, il fatto che non abbiamo perso il rapporto con la terra, con la vera che devi zappare, devi fare. cioè, la concretezza. Bravissimo. Andiamo a prendere il ricordo, la risultata. la risulta, cioè, ti capisci. <ride> perché nulla può essere automatico la migliore condizione per poter cambiare è quella di poter sbagliare quella di poter sbagliare è quella di poter tornare indietro ma se tu ti tagli tutti i ponti con indietro non ci puoi più tornare indietro come fai a stare in alto che ti sei rovinato per il domani cosa fai a tagliare i ponti con indietro? è passato? luce luce non riesco a No, vuol dire che tu costruisci te stesso il tuo futuro sul tuo passato, ma non da, eh, da vittima, ma la porta. Ma no, se lei non ha più possibilità di andare indietro, in realtà non c'è neanche più slancio per Però andare, andare, andare. indietro. Tu invece hai in una percezione della stabilità che è completamente diversa, che tu pensi di capire <ride> quando è che sei stabile. Mm -hmm. Sei tu che devi dire questo il primo livello è quello che noi ci rendiamo conto di quello che esprimiamo fisicamente. Poi incominciamo con le prima, il secondo livello: è proprio la fiducia. Che già ovviamente tu le basi ce le metti sempre perché, comunque, la che tu c'hai la relazione con te stesso stai instaurando il un linguaggio una volta che tu hai instaurato un linguaggio congruo riesci a comunicare con l'altro e quindi instaurare dei rapporti di fiducia l'ultimo poi il terzo livello è quello dell'empatia sì. ma ci devi arrivare gradualmente perché se no non ci capiamo cioè tu non puoi pretendere la fiducia oh. Ha perso questa Ok, ora fai così, Maso, metti una mano dietro la testa, anche l'altra. Ah, hai bisogno delle mani. Poco. Oh. dai, oh. Io ti spiego una cosa. C'è arrivato! Sì! Sì!